Salve a tutti i mi miei e benvenuti in questo nuovo video, secondo appuntamento per la rubrica Mariano Science, così la potremmo chiamare questa rubrica. Allora oggi che cosa faremo? Questo nuovo esperimento immergeremo questa vite che è molto arrugginita eh, perché ce l'avevo nella cassetta dei ferri, mh, ci è piovuto sopra praticamente tantissimi di questi ferri di vite, eccetera, si sono praticamente arrugginiti, spero di riuscire a far vedere bene com'è Allora la metteremo a mollo nella coca cola. La coca cola è una sostanza estremamente acidificante e l'acido fosforico presente nella coca cola farà la sua azione su questa video come già vi ho dimostrato e vedremo quanto tempo dovremo dire l'ammollo e il risultato finale. Io spero solo di riuscire a farvela dire bene come combinata. Uh, io penso che dovrà restare a mollo per parecchie ore quindi vabbè ovviamente scritterò il video in modo che sarà meno noioso e vediamo il risultato finale. Quindi non prendiamoci in chiacchiere e partiamo con l'esperimento. ci qui bentornati allora la vita è rimasta a bagno nella covola per 72 ore e adesso vi faccio vedere il risultato e spero che anche adesso riesca a farvi vedere bene c'è una bella differenza c'era uno stato di ruggine allucinante Vabbè, anche stavolta posso diventare leonardo. Ok, allora, eh, suggeritevi magari nei commenti altri esperimenti che posso fare per questa rubrica. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate like, commentate e condividetelo. Al prossimo video.